Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e bentornati su Assetto Corsa Competizione. Non è capitato a tutti voi, perlomeno a me è capitato spesso, sinceramente mi capita ancora, eh, di, di gareggiare con qualcuno che va veramente più forte di te, ma di tanto. Cioè magari trovi un pilota che tra 2-3 secondi al giro e niente, dici questo a me mi sembra che sta a fare le stesse cose che faccio io, ma come cavolo fa a dammi 2-3 secondi, secondi al giro? Su quest'argomento spesso ci si scatenano le teorie più assurde. Eh? Avvocato! le prove, <ride> cioè. Si su. Pone. sia quelle complottiste di giochi che favorirebbero chi ci gioca di più insomma cose veramente astruse che non si possono manco sentire sinceramente o le solite scuse che si mettono i simraser che so di base gente molto puzzona <ride> non si offendono i simraser raga però siete dei rosiconi ve lo dico dei rosiconi che pur di non ammettere che la colpa è loro iniziano a dare la colpa alle postazioni al fatto che la gente ha i setup si alleno 12.000 ore ah io non mi alleno perché se mi allenassi se no farei uguale così ho deciso di affrontare l'argomento in maniera molto molto analitica perciò andremo ad analizzare punto per punto un giro mio che so ovviamente un pilota mediamente lento confrontandolo con quello di un pilota professionista eh, voi se pensate a un pilota professionista nel panorama del sim racing italiano il primo nome che mi viene è ovviamente quello di Amos vabbè Amos è inutile che vi spiego chi è C ho la fortuna di esserci amico quindi gli ho chiesto se gli andavate a fare sto video insieme è stato molto gentile da accettare che abbiamo fatto praticamente io gli ho detto Prendi assetto corsa competizione, metti a Zolder e fa in hot lap un, un tuo giro veloce. Ora qualche premessa, stessa temperatura, stesso orario del giorno, il setup era il setup aggressivo stock, quindi nessuno poteva fare modifiche sul setup, erano previsti solo come modifiche, freno freni numero uno e giocava un pochetto col bilanciamento freni, perché poi ognuno ha il suo stile di guida. Inoltre nessuno sapeva il tempo dell'altro. Ovviamente eh, ci mancherebbe, dico sta cosa, per eh, chi non l'avesse capito, non è assolutamente una sfida Amos, perché sarebbe come sapere che a quale al Madrid oltretutto gli ho detto qui sono stato un po' infame mi raccomando Amos cioè, siccome te conosco che sei molto competitivo con te stesso non ti metti lì a fare il record da vista, cioè tu fai 5-6 giri una roba del genere io pure farò uguale invece io mi sono sparato praticamente 60 giri ora vi faccio vedere estratto di quello che è successo a questi 60 giri è brutto catorcio ne la faccio più raga Marendo. Non frena sta via della mignotta. Oltretutto per me era una sfida nella sfida, perché se avete visto qui sul canale, un anno fa ho fatto un video che era come girare a Zolder in 1.29, era un tempo di 1.29, 7.66, che era comunque già un bel giro, però in un anno il gioco si è evoluto e di fatto è diventato più difficile, quindi i tempi si sono un pochino alzati. Ora io volevo già risfidarmi a me stesso nel senso di riuscire almeno a rifare quel tempo lì. Mi sono giocato la carta jolly. A quel punto ho detto ok, avevo detto che avevo ripresa la BMW, poi ho provate tutte. Mi è rimasto da provare la mitica Lexi. Ho ripreso la mia Lexus, auto vituperata, tutti che dicono mamma mia Lexus, non ho con la Lexus. Beh, ho iniziato a girare già sull'1.30 bassissimo di media e poi ho tirato fuori il mio tempo. 1.29.7.50. Sono riuscito a fare un tempo che mi soddisfaceva. Innanzitutto era più basso del tempo che ho fatto all'epoca e soprattutto era un tempo decente secondo me era un tempo decente per quanto mi riguarda e adesso vi faccio vedere il giro completo. Punto, io ero tutto felice come la Pasqua perché dico vabbè. Il mio giro l'ho fatto, ma chissà quanto farà. Ramos. Note che vi dico che ovviamente mi ha dato un secondo e mezzo, ma proprio short. E oltretutto, lui praticamente ha girato 6 giri, 7 giri, una roba del genere. Dopo che si era fatto 5 ore dai racing, adesso vi faccio vedere il suo giro. taglia che tanto si capisce Ma Avvocato, salve, salve, salve a tutti gli iscritti anche del buon Lunadix eh, Che dire signori, io non mi sono fatto pagare per questa apparizione su questo canale Ovviamente scherzo, non mi faccio mai pagare, eh, non, non scherzate, non scherziamo Se uno non ti paga, tutto il bel castello cade giù Però io vorrei proprio da voi, iscritti, eh, che trovate un nome al sottoscritto c'è l'avvocato, c'è l'ingegnere ci deve essere anche un nome per me, c'è ragioniere anche voglio dire, dai eh, dai ora, scendiamo in pista e vediamo quello che riusciamo a fare con questa BMW. Ha perso un decimo? scorrere un po' troppo peccato esageriamo qui ma quanto puoi tagliare sta curva magia Taglio, no uh! chi sono i tagli e eh? poi quindi molto good penso che era il millimetro col taglio non lo so Ma che, che bello però, proprio 200 netti e anche prima erano 900 netti, qualcosa del genere, o 400, non ho capito. Ok, comunque le pressioni ogni volta si generavano, quindi era sempre un problema all'inizio, infatti si scivolava non, non poco. Uh, linea a te caro Lunadix un grande abbraccione a tutti i tuoi spettatori iscritti. Un grande bacione, anche, sì, oltre all'abbraccio, anche il bacione. Ciao! Ok ragazzi, adesso andiamo a confrontare i due giri. Ovviamente a sinistra c'è un pilota, a destra c'è un cialtrone, tra parentesi la mia livrea richiama proprio il fatto che io stia qui per caso. Come vedete ho messo i due giri affiancati dall'esterno perché è la maniera migliore per vedere come si muove e cosa fa la macchina nel frattempo però ci avete sotto le due telemetrie quindi potete vedere comunque sia quello che succede con acceleratore e freno che vi ricordo sono quelle due barrette verdi e rosse che trovate in basso e quello che succede con la velocità, le marce insomma un po' tutto quanto. Qui ci andiamo a lanciare sul rettilineo principale e se vedete in realtà quando passiamo sul via più o meno stiamo alla stessa velocità lui sta a 199, io sto a 198 non andrò ad analizzare i punti di frenata perché ovviamente abbiamo due macchine diverse che frenano in maniera un po' diversa, c hanno una rapportatura delle marce diverse quindi non è quello il punto che voglio analizzare. qui per lo meno non in questo momento quindi arriviamo qua giù prendiamo più o meno nello stesso insieme nello stesso punto e andiamo a toccare il punto di corda nello stesso punto affrontiamo sta parte praticamente nella stessa maniera qui usciamo però già in maniera un po diversa vedete lui ha sfruttato molto di più la pista e sta già più avanti de... 4 metri perché sta alla fine del cordolo mentre io ancora ci devo arrivare però poi in questa fase io in realtà poi vedremo dopo mi riavvicino e quando andiamo a toccare il cordolo lo tocchiamo più o meno insieme ma io sto indietro sempre dei 3-4 metri se vedete ma soprattutto ho fatto una curva leggermente più stretta quindi sono andato a pizzicare il punto di corda troppo presto mentre lui riesce a prenderlo nel punto giusto e questo gli permette di riaprire il gas prima Rimette la macchina dritta prima e quindi prendere più velocità. Questa curva farà ancora differenza. Andiamo a toccare il cordolo sempre nello stesso punto più o meno ma lui lo tocca sempre quei 3 metri più avanti questa è una tendenza grossa che ho io a inserire la macchina troppo presto un mio difetto di guida vederlo dall'esterno aiuta tanto a rendersi conto di quello che fate mentre guidate ragazzi comunque lui qui aprirà quindi meglio perché c'è la macchina messa più dritta io devo partializzare un pochettino di più e vedrete che qui quando lui arriva sotto il tendone io sto molto più lontano i metri di distanza non sono più diventati 3-4 ma sono diventati 5-6 diciamo ci fa arrivare questo qui alla prima chicane Ora, se vedete, quando lui si va a inserire, passa proprio ecco vedete quanto passa sopra il cordolo di sinistra, praticamente ci mette quasi tutta la macchina perché a destra si vede un pezzetto del cordolo in asfalto, mentre io entro molto molto più largo. Io ho pensato che sbagliassi la traiettoria ma l'errore in realtà è diverso e ve lo faccio vedere più avanti. Per adesso su sta parte qui voglio far vedere solamente dove passiamo. In riuscita lui ha la macchina molto più dritta se vedete io cerco comunque di eseguire più o meno la scia mentre lui va a passare, guardate dove passa con la macchina, praticamente taglia completamente il cordolo, cioè ha perlomeno mezzo metro di cordolo ancora a sinistra, ma il giro comunque è valido mentre io sto molto più a sinistra, quindi giustamente, dovendo girare di più, sono più lento. Andiamo qui verso la salita, io qui faccio un'altra cosa strana, se vedete io ho la tendenza a allargarmi a fare delle curve molto pennellate, mentre lui rimane molto più stretto. Questa potrebbe sembrare una cosa banale, ma è un errore che io faccio in tutto il giro, e fa in modo che io faccia più strada, ragazzi, perché se io tutte le curve evio e mi faccio questi giri così, comunque faccio più strada, perderò poco, ma comunque perdo. Questo è un altro punto fondamentale, adesso metto la macchina sua esattamente sull'inizio del cordolo, se vedete la ruota dietro corrisponde con l'inizio del cordolo sta a 143 km h quando mi ci fermo io sto a 157 km h poi sto a 14 km h in più di lui e voi penserete beh sarà più veloce in realtà questo qui sarà un problema e ve lo farò vedere dopo perché che succederà? che lui sul cordolo di destra riesce a passarci così tagliandolo tantissimo mentre se vedete dove vado a passare io essendo troppo veloce non riuscendo a fermare la macchina sono molto più esterno verso sinistra quindi dovrò spigolare molto di più la curva, girarla molto di più e non potrò dare il gas quando voglio, lui guardate dove passa con la macchina, non so ha detto che è stata una botta di fortuna no? che non gli ha annullato sto giro perché veramente la penso dentro dei 20 centimetri ma in realtà secondo me non è stata fortuna mentre quando io vado a passare qui se vedete sto tagliando pure io ma sto molto più lontano dal birillo di sinistra quindi in riuscita lui è già pronto a dar gas mentre io qui devo parzializzare un pochettino l'acceleratore sto messo male e qui noi siamo praticamente lontanissimi se vedete lui sta alla fine di questo cordolo di sinistra mentre io sto ancora a metà stiamo lontani ormai da 15 dei metri se vedete quando si arriva qui alla frenata questo è l'unico punto dove in staccata riesco a guadagnar qualcosina parliamo di un decimo una cosa del genere se vedete come la inserisce lui passa sul cordolo leggermente qui lui sta in prima e quando entro io la prendo esattamente alla stessa maniera eh, ovviamente questo è uguale perché è dritto almeno nella parte in cui vado dritto riescano uguale lui inizia a frenare qui eh, quando mancheranno una boh, 7 8 metri alla sto pennone per aria io invece freno molto più giù 3 4 metri più giù che a 196 all'ora, fanno una differenza ragazzi. Poi la andiamo a inserire, ancora una volta lui, se vedete, passa praticamente sopra quei due piccoli salsicciotti che ci stanno a sinistra, ci passa sopra, di difatti non si vedono più, mentre io riesco a passarci ma li lascio sempre un pochettino visibili, vuol dire che taglio meno. Questo che gli permette di fare di raddrizzare la macchina il prima possibile e riaprire bene l'acceleratore per rilanciarsi in uscita, mentre io anche qui devo andare a parzializzare, toglie completamente l'acceleratore in riapertura dei gas e a chiude il nostro giro vi dico che solamente in quest'ultima chicane ho perso mezzo secondo per averla fatta così differentemente. Prima analisi dopo questo replay visto da fuori confrontato. Innanzitutto, Amos sfrutta molto molto meglio la pista, sta sempre molto largo prima di entrare, rimane stretto stretto in uscita. Fa molta meno strada e questa comunque fa la differenza. Inoltre taglia molto meglio le chicane, riesce a capire il punto preciso dove passare e riesce a tagliare nella maniera giusta che guadagna. Come analisi dici, potrebbe già bastare, ma in realtà sono voluto andare oltre, mi sono scervellato per cercare di capire come trovare ancora più informazioni per confrontare questa cosa che possono tornare utili a tutti noi. Così ho trovato questo sito, si chiama HCC Replay dove voi potete caricare un file di replay di assetto corsa competizione che salvate direttamente dentro il gioco Fate dell'upload e potete confrontare le telemetrie e adesso vi faccio vedere che sono uscite fuori delle cose veramente veramente interessanti. L'ho trovato per caso, si chiama CC Replay non so proprio chi siano ragazzi sinceramente. Innanzitutto qui abbiamo 5 sezioni, adesso c'è pure la sezione in cui fa vedere come è girato lo sterzo che però siccome a noi non ci interessa io adesso la nascondo un attimo. Vabbè, riconosce non umandi con la pista, i piloti, eccetera, eccetera. Questo qui è il giro di Amos, ha scelto Daniel Harper, che è un pilota ufficiale BMW, non so perché, evidentemente gli piaceva questo pilota, o ha scelto per caso, non lo so, comunque sia. Il primo blocco che vi fa vedere qui è l'andamento del delta, mentre quello che io reputo molto, molto interessante è il grafico delle due velocità. Se vedete, praticamente, le due linee sono la linea bianca, sempre quella di Amos, la linea eh, fuchsia, quella che riguarda il mio giro. In ogni punto vi dice la velocità che avete, ovviamente quando arrivi al punto massimo poi il punto distaccata ovviamente e quando arrivi al punto minimo è il punto in cui vai a ripartire dopo che ti sei fermato innanzitutto le sue punte sono quasi sempre più basse delle mie che vuol dire che è più lento non più lento nel giro, che ha portato la macchina a una velocità inferiore, vuol dire che sostanzialmente io vado a forzare la staccata, cioè arrivo a tirare la marcia di più, arrivo a una velocità più alta, che però non mi dà un vantaggio, perché dovendo arrivare a un punto di, di staccata con la velocità più alta, che è quello che vi dicevo poi, quando siamo andati, a, siamo andati a affrontare la seconda chicane, che se vedete è esattamente... Questa è la prima chicane, se vedete lì sulla mappetta. Adesso, se vedete qui, stiamo alla seconda chicane. Ovviamente questo si può anche ingrandire. Se si ingrandisce vedete anche la traiettoria che abbiamo fatto. Guardate, si vede benissimo quello che vi dicevo prima. Adesso se ci arriviamo lì alla seconda chicane, eccolo qui il punto. Noi arriviamo alla chicane e io sono più veloce, ma questo mi porta a dover frenare di più, andare più largo e essere più lento. Quindi lui riesce in tutto il giro a frenare leggermente prima, perché in tutti i punti praticamente frena prima, cioè nel senso che la sua velocità di punta alle staccate è sempre più bassa, ma accelera leggermente sempre molto prima. Se vedete, lì è sempre molto meno lento di me in riapertura. E sta cosa, questo farla scorrere di più, farlo essere più costante, gli riesce a permettere di tenere una traiettoria migliore, avere una velocità d'uscita più forte e quella velocità poi te la riporti in più per tutto il tratto successivo. Sta cosa è stata veramente interessante analizzarla. cioè Mi sono reso conto, anche se io sapevo che ho questo problema, che tendo a forzare la frenata quando voglio fare il giro, che è un errore grosso, però è un mio difetto di guida che devo correggere. E mi fa vedere proprio in maniera evidente quanto io non perda nella staccata, ma perda nel fatto di frenare troppo tardi e cercare di forza il punto di frenata. Altra cosa interessante da vedere è l'utilizzo dell'acceleratore dell e del freno. Qui vedete in questo grafico che è un po' incasinato ovviamente i grafici li potete anche zoomare se voi selezionate una parte vi fa vedere solo quella se eh. voi fate doppio clic questo si ringrandisce. Per ogni punto vi fa vedere a quanta percentuale dell'acceleratore state col throttle a quanta percentuale di brake state e in che marcia vi trovate. E questa è stata un'altra cosa interessante perché se vedete lui riesce a avere una frenata più progressiva, riesce a portare il freno molto più avanti, mentre io ho una guida molto più on off, malgrado ci provassi a portare il freno più possibile verso il punto di corda, eh, ovviamente è ovviamente più bravo, quindi eh, non è che c'è da spiegarlo sto fatto, insomma non serviva manco il grafico per dirlo, però anche qui vi fa capire quanto sia differente lo stile di guida e questo gli permetta di fare quel far scorrere di più la macchina. Lui frena immediatamente in maniera molto meno brusca, e riesce con il freno a portare la macchina più dentro la curva, riesce a inserirla meglio, mentre io la porto sfrenata quasi, cioè faccio la mia frenata, poi la porto dentro e poi vado a riaprire. Ultima cosa che secondo me è molto interessante che esce da questo sito è il grafico delle marce. Ora, le base le marce dipendono dal motore, ci cioè mancherebbe, però quello che si vede qui è la mia tendenza a tirare le marce. Lui inserisce la marcia sempre prima, qui, qui, qui... Qui, qui. Ma sono vivo. Lui mette sempre la marcia prima di me, mentre io le tiro troppo. Tira troppo le marce quando non serve e non ti fa guadagnare la velocità che guadagneresti inserendo la marcia dopo. In più, in molti punti io uso la seconda, mentre lui utilizza la terza, se vedete, e anche questo gli permette di frenare meno la macchina, farla scorrere di più. Altra cosa figa di questo sito, che vi ripeto, non conosco proprio, non, cioè non so proprio chi siano, però è mh, stata una rivelazione per me trovarlo mentre cercavo informazioni per analizzare questo giro, è che se non avete il giro di qualcuno che conoscete, per confrontarlo, per imparare, potete andare qui e ci sta la lista di chi carica i tempi, ci stanno i tempi di divisi per pista, per tipo di macchina eccetera, eccetera, e potete confrontare il vostro giro con chiunque delle persone che sta qua dentro. Beh ragazzi, io direi che siamo arrivati alla fine di questo video, comunque mi sono molto molto divertito a fare queste analisi, secondo me sono molto interessanti e mi hanno dato una maniera, specie conoscendo questo sito, eh, per avere un metodo in più cerca di migliorare, a volte quando ti metti lì a girare non sai veramente dove sbattere la testa, poi io sono una persona che fa molta fatica a allenarsi da solo, quindi eh, non mi diverte girare da solo, ho fatto molta fatica a fare quei 60 giri sinceramente, però può essere analizzare chissà sa guidare davvero eh, una maniera per riuscire a migliorare, soprattutto però la riflessione che va fatta ragazzi è che se non riuscite a far tempo, sicuramente il setup da una mano, la postazione con da una mano, il volante, la pedaliera, tutto quello che vi pare, ma spesso è proprio perché c'è gente più brava, cioè dovete stare, e eh? non direi a scuse. E detto questo, non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ah raga, mi raccomando, cercate il nome della nostra Justice League dei Simraser per Amos. Eh? Ciao Amos, grazie.